Tra poco, orrendi per sempre. Ed ora, orrendi per sempre. Ci una pausa pubblicitaria per Calodian. Questa è stata la pausa pubblicitaria per Calodian. volta con Lego City Adventures.